Sono Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e vi invito, invito tutti i cittadini, non solo della mia città, ma di tutte le città d'Italia a collaborare con l'Istat perché per noi sindaci sapere esattamente che cosa succede nei territori significa poter gestire meglio le risorse, poter affrontare i servizi di cui i cittadini hanno bisogno e come dice l'Istat, l'Italia ha bisogno di campioni e loro spesso ci cercano, ci chiamano, vi chiamano, vi fanno arrivare una lettera a casa perché hanno bisogno di sapere i dati della vostra famiglia e di quello che fate. Per loro è fondamentale e a noi sindaci ci consentire di lavorare meglio.